Un argomento che noi in associazione non trattiamo molto, e vogliamo, tra vogliamo trattare qui con lei, etica ed economia. Che cos'è il concetto del Noma, non overlapping, magisteria, e come è cambiato nel tempo e come secondo lei si dovrebbe evolvere. 1829 è l'anno in cui a Oxford il famoso cattedratico di economia Richard Watley, nel corso della prolusione dell'anno accademico nuovo, Enuncia il principio del noma, acronimo inglese che significa non overlapping magisteria, non overlapping magisteria, cioè magisteri che non si sovrappongono. Cosa voleva dire? Voleva dire che se l'economia vuole ambire allo status di scienza vera e propria deve tagliare il cordone ombelicale che fino allora la teneva unita alla sfera della politica e alla sfera dell'etica quindi l'economia deve separarsi non autonomizzarsi, questo era ovvio ma separarsi sia dalla politica sia dall'etica perché diversamente non avrebbe potuto ambire ad ottenere la certificazione di vera e propria scienza questo principio all'inizio venne salutato con grande interesse da tutti gli economisti del tempo, anche un grande economista e filosofo come Joshua Stuart Mill eh, se ne fece portavoce perché? e si capisce perché. Perché fino allora l'economia era studiata come capitolo dell'etica, cioè della filosofia morale e altre volte dentro la giurisprudenza, Ad esempio in Italia la gente non sa, ma fino agli anni 50 non esistevano le facoltà di economia l'economia si studiava nelle facoltà di giurisprudenza qui a Bologna, professore di, eh, professore di economia e giurisprudenza fu Silo Sabini, che è scomparso un po' di anni fa, il grande economista Paolo Silo Sabini, e così via con tanti gustavo del vecchio cioè dire le facoltà di economia non esistevano, esistevano le facoltà di commercio e lì l'economia si studiava, si studiava ragioneria, contabilità, queste cose qui. Quindi bisogna sapere queste cose, che l'economia, anche in un paese come l'Italia, si autonomizza soltanto a partire dalla fine degli anni 50. In America, e in Inghilterra molto prima, per la ragione che ho ricordato, perché in Italia il noma è arrivato dopo il fascismo, dopo il fascismo. Prima i tempi non erano maturi. E quindi l'economia, il discorso economico era parte del discorso della filosofia morale. Ebbene, Wotley dice no, dobbiamo tagliare. Quindi l'economia ha le sue leggi e quindi ha le sue modi di procedere che nulla hanno a che vedere, anzi, bisogna evitare l'infiltrazione dei principi filosofici e direi, politici dentro l'economia, perché la inquinano. Ora, questo per 150 anni è stato considerato una grossa conquista di civiltà. E ha dato agli economisti l'importanza che ha dato. oggi no? Gli economisti sono i nuovi sacerdoti, come qualcuno ha detto. Perché? Perché autonomizzando si hanno fatto il bello e il cattivo tempo. Qual è la, il rovescio della medaglia? Il rovescio della medaglia <coughs> è avvenuto negli ultimi circa 30 anni, da quando è iniziato la globalizzazione. Perché? Questo è un punto che non, non lo dice nessuno. Io non l'ho visto citato ancora da nessuno. E gli economisti è vero che non lo sanno. Basta chiedere agli eh, economisti, sai cos'è il nome, ma non lo sanno. Eppure è stato inventato in casa economica. Richard Wottley aveva la cattedra dell'economia a Oxford, eh? non dimentichiamo. Ebbene, l'inversione è avvenuta quando con la globalizzazione si verifica un fenomeno mai esistito in precedenza. E cioè che, mentre prima la politica era il regno dei fini e l'economia era il regno dei mezzi, dalla globalizzazione in avanti, L'economia è diventata il regno dei fini e la politica il regno dei mezzi. Bisogna dire che da questo punto di vista Marx, che era molto intelligente, l'aveva capito. Ovviamente non c'era la globalizzazione nei suoi tempi, perché anche qui gli eh, economisti confondono la globalizzazione con la internazionalizzazione. Non c'entra niente: internazionalizzazione, import-export, c'era anche dall'antichità. la parola globalizzazione vuol dire un particolare modello di ordine sociale. Ora, Marx era molto intelligente, aveva intuito questo. Quando dice Ma chi sono gli stati, i governi, sono i funzionari del capitale, come dire, sono al servizio del capitale. A quel tempo, ovviamente, era troppo presto per poter capire il significato. Oggi lo capiamo. Cioè, oggi noi vediamo che chi guida la danza non sono i politici, sono le centrali di potere economico, la finanza, le multinazionali. Allora, io qui cito una cosa che nessuno ha mai il coraggio di citare, Tittmeier, Tittmeier presidente della Bundesbank tedesca, la banca centrale tedesca potentissimo, e lui era stato presidente per tanti anni, nel 1996, non c'era stata ancora la crisi, scrive un saggio nel quale, cito a memoria, annuncia, mi meraviglio che molti politici oggi non, non abbiano capito che sono al servizio delle grandi banche e delle grandi multinazionali. Tittmeier non può essere certo tacciato di sinistrismo, eh? Eh beh, sappiamo a quale corrente politica e di pensiero appartiene, perché è tuttora vivente, adesso è in pensione. Mi meraviglio che i politici non abbiano ancora capito che oggi il potere non ce l'hanno loro. Ce Guardiamo i casi italiani, questa crisi degli ultimi anni. Quando i ministri ti dicono io vorrei fare questo, ma non lo posso fare, perché altrimenti lo spread aumenta, oppure perché i mercati non me lo consentono. Cosa vuol dire? Eh, vuol dire che il regno dei fini è dentro l'area del mercato. Punto e basta. Ecco allora Qual è oggi il punto? Fino a 30 anni fa il Noma poteva andare bene, perché diceva divisione dei compiti. Tu politico fissi i fini, dici dove il paese lo vuoi portare, eccetera, e dici discute politicamente. Tu eticista discuti i valori, l'etica si occupa dei valori, devi dire quali sono i valori più importanti, eccetera. Tu economista ti occupi dei mezzi. E cioè trovi i mezzi più adeguati per raggiungere quei fini che ti dà però il politico. Quindi non andava bene per le ragioni che io qui non ho il tempo di illustrare dal punto di vista epistemologico, però, come dire, era il male minore, perché c'era sempre la politica che si incaricava di definire i fini. Qual è la novità di questi ultimi trentenni, tre questi ultimi decenni? Che appunto è successo che la politica è stata espropriata questo spiega perché le cose vanno, come stanno andando in politica e la gente lo sta capendo, come? Oh, non andando a votare perché la gente non va a votare? l'Italia del dopoguerra tutti ignoranti, tutti poveri però la gente andava a votare perché capiva che il voto serviva a qualcosa oggi la gente senza che lo sappia dice ma cosa vado a fare a votare? Tanto non cambia niente perché chi stabilisce le regole del gioco è chi fissa gli obiettivi da raggiungere sono i mercati, allora bisognerà cambiare quello. Ecco allora in conclusione qual è oggi il, il punto? Dobbiamo rimettere le cose a posto, e come si fa? Con la cultura, bisogna spiegare queste cose, dirle alla gente, sì, sì, soprattutto ai giovani. Dobbiamo tornare a rendere la politica il regno dei fini, perché è dentro la sfera politica che si decidono se i fini, se ci vuole più o meno giustizia sociale, più o meno occupazione eccetera eccetera perché se vogliamo un modello di welfare di un tipo o di un altro eccetera perché se questi figli li riusciamo a decidere al mercato è stiamo vedendo quello che è successo e quindi ecco perché riprendere in mano questo discorso è di grande importanza e di grande attualità però sfido uno a dimostrarmi se ha mai sentito o letto in questi ultimi anni l'espressione no ma nel senso che ho chiarito mai che non si vuol dire, perché bisogna far credere che sì, la globalizzazione però sì, la globalizzazione è una magnificazione di quel che c'è, certo. ma quale magnificazione? Che ha ribaltato di 180 gradi la relazione tra mezzi e fini, cioè tra mercato e democrazia? Devo dire che anche in Italia alcuni miei colleghi di sinistra, economisti di cosiddetti di sinistra un po' di anni fa. Sostenevano questa tesi e io gli ho detto guardate l'estate sbagliano adesso l'hanno capita. Dice la globalizzazione è la continuazione. No, non è la continuazione. È qualcosa di qualitativamente diverso perché non avevano capito questo punto. Cioè, e adesso però l'hanno capito tutti perché di fronte all'evidenza dei fatti, ma facciamo solo un esempio e chiudo, Clinton. Cosa fa Clinton? 1999, Presidente degli Stati Uniti, l'uomo più potente. A Broga la legge Glass-Stigal. Glass-Stigal erano i due che avevano fatto la legge che sanciva che i capitali speculativi non potessero andare a mischiarsi con i capitali commerciali, cioè le banche con i soldi presi dai risparmiatori non li potevano investire dalla speculazione. Allora uno si chiede, ma, ma è possibile? E infatti la fecero glass steagall nell'immediato dopoguerra, non era successo niente. Clinton Abroga nel 99, sette anni dopo scoppia la crisi. Come mai? Guarda caso. E secondo voi, Clinton, perché abroga quella legge? Che negli Stati Uniti avevano una legge sulla finanza rigorosissima, rigorosissima. Qualcuno diceva addirittura stalinista, però intanto non era successo niente nel momento in cui viene abrogata, ma perché? Perché le sette sorelle sono andate da lui a dirgli e devi modificare quella legge che non ci permette di fare i profitti perché? perché i profitti si fanno con la speculazione e così via. Allora un presidente degli Stati Uniti deve piegarsi al volere di un gruppo di, banche, di banchieri, ma se uno capisce il discorso del nome e l'inversione che ne è seguito, capisce benissimo perché questo è accaduto. Ed è solo un esempio.